Durante la gravidanza tutto il corpo si prepara al parto e con esso anche un gruppo di muscoli che non tutti conoscono che sono i muscoli del pavimento pelvico. Questi muscoli molto importanti hanno diverse funzioni, tra le quali una funzione di eh, continenza, una funzione di circolazione, una funzione di sostegno degli organi della, della pelvi e addominali eh, hanno un ruolo importante nel, nei rapporti sessuali, hanno un ruolo di sostegno della, del peso del bambino della pancia in gravidanza e un ruolo importante, eh, se sono ben elastici, nel eh, momento del passaggio del feto nel canale del parto. Questo agevola sicuramente sia la mamma che il bambino. Iniziamo col far capire qual è la parte del muscolo interessata durante gli esercizi che vi mostriamo. Solitamente lo spieghiamo alle donne dicendo che il perineo è la parte che poggia sul sellino della bicicletta. Per riconoscere e visualizzare il muscolo interessato, una prova utile consiste nell'interrompere per pochi secondi il getto della pipì, successivamente l'esercizio andrà eseguito a vescica vuota. Cominciamo con gli esercizi fasici. La donna, in qualunque posizione, può contrarre e rilasciare i muscoli per tre volte. Noi oggi vediamo quella a farfalla. Stringo, rilascio. Stringo, rilascio. Stringo, rilascio. Vediamo ora gli esercizi tonici. Durante la giornata la donna può praticare contrazioni volontarie più intense e prolungate nel tempo. L'ideale sarebbe effettuare 5 contrazioni di 5 secondi con un rilassamento di 10 secondi. Vediamoli. Contraggo 1, 2, 3, 4, 5 e rilascio 1, 2, 3, 4. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Contraggo uno, due, tre, quattro, cinque. Che rilascio. Uno, due, tre. Per 5 volte. Il terzo ed ultimo esercizio consiste nel contrarre con intensità crescente i muscoli vaginali. Ci mettiamo a carponi immaginando di salire di piano in piano con un ascensore, contraendo i muscoli sempre di più per poi rilasciarli gradualmente scendendo. Pronti? Contraggo, Primo piano, 2, secondo piano, 3, terzo piano, 4, quarto piano, 5, quinto piano e tengo. Ora scendo, quarto piano, terzo piano, secondo piano, primo piano e rilascio. All'inizio mantenere la contrazione è un po' difficile ma un po' per volta si diventa esperte.